Ciao a tutti ragazzi, qui Marco Donofri, benvenuti sul mio canale. Oggi sono qui con mio fratello che anche lui ha un canale di YouTube, in link vi lascio il suo canale di YouTube e anche il suo profilo di Instagram. Mi raccomando, andate a seguirlo e iscrivetevi. Oggi sono qui per fare un video che potremmo chiamare Quanto conosco l'altra persona. Praticamente abbiamo 10 domande 10 domande su di me che mio fratello dovrebbe sapere Speriamo. e 10 domande che lui, sta... che lui dovrebbe e 10 domande su di me che mio fratello dovrebbe sapere non si sa e un'altra cosa chi fa più errori quindi non lo so io indovino 6 domande e lui ne indovina 2 per esempio quindi ha sbagliato lui dovrà fare una penitenza che sarete voi a sceglierlo qui nei commenti quindi mi raccomando se dovesse perdere Siate cattivi Se dovesse vincere, quindi la pienezza la devo fare io siate buoni, per favore Andiamo con calma Coraggio ragazzi, ora partiamo il video Andiamo Ok ragazzi, partiamo con le domande Allora Da quanto tempo sono fidanzato? Uh, se non hai ancora compiuto In questo mese il fidanzamento Devo contarlo questo mese? No, qua? questo mese qui no, sostanto quelli che ho fatto Allora Quattro mesi Sbagliato, sono tre mesi perché mi sono fidanzato a settembre Eh, ottobre, novembre, dicembre Ragazzi, ha sbagliato, ricordatevelo, ha sbagliato, eh, segniamolo D'accordo, va bene, d'accordo, va bene Adesso vediamo questo ragazzo quanto mi conosce Adesso ragazzi mi sa so che mi pento di essere nato Qual è il mio colore preferito? Porca, eh... Eh... Un attimo ragazzi, un attimo Eh Forza. Dai. <ride> eh, mi voglio meno dire se è chiaro o scuro? No, perché se no è troppo semplice così. Forza. Mi butto nero. Porca troia. Oh, vai, vai, sì, sì. Adesso mi diverto io, ragazzi. <ride> Però c'è il che con raga. Vabbè. Dai, però stavolta sono buono ragazzi, sono buono Domanda facile ah, con, Ti conosco, tu dici che sei buono, sì dai vai Si vede che non mi conosce abbastanza eh, no. Qual è il mio più grande sogno? Dai, te ne parlo, te ne ho sempre parlato fino a 25 anni Se non lo sai Sì, ma io non ho 25 anni quindi non te lo so dire allora, dai, Il tuo più grande sogno... Mm. Che ne hai, ne hai due, quindi non saprei qual è dei due. Devi insomma tutti e due. Se, sono corre, se, sono, se è corretto, almeno uno di due vale. Se sono corretti entrati allora entrati. Uh, lo scrittore. oppure l'insegnante di di, sì, di danza, eh, insegnante di palestra. Allora, l'ha zeccato, ragazzi. Lo scrittore, insegnante di, di palestra, non posso più farlo perché non ho la laurea. Però comunque è giusto, ragazzi. Lo scrittore, è vero, quello è il mio più grande sogno, quindi ha azzeccato, corretto, corretto, corretto. Ora però io voglio vendicare lo stesso perché. perché Ma è non è giusto, vedete quanto è nei miei confronti? Da qua, questo, no, se la sbagli, io e te non sono più fratelli. <ride> da quanti anni faccio magia? Porca Ok ragazzi aspettate dovrei, dovrei saperlo perché mi confondo sempre Con il suo canale di youtube Quando ha aperto e da quando comincia a fare magia Ti dico una cosa No aspetta dovrebbe no, Quest'anno non contarlo perché ancora non siamo arrivati al diciamo, compimento Quindi questo anno non vale Ok arrivati al 2022 compreso Ecco bene, allora, se non ho sbagliato i calcoli, sono sei anni che fai magia Ma porca puttana! Sì, perché ragazzi mi ricordavo che mi aveva detto che avevo cominciato a fare magia nel 2016 Quando era a scuola e quindi... Oh raga, siamo a che lui ne ha sbagliato uno e io ne ho zaccato due Dai, sono ancora un po' buono per poco, perché poi le, le domande ragazzi diventano un po' più pesanti, eh? Preferisco mangiare a casa oppure fuori? Dipende. Dipende. Se sei con la fidanzata, fuori, sicuro. Eh, mangiare fuori. Azzeccato, anche perché da quando sono fidanzato mangio quasi sempre fuori, ormai in casa ho mangiato pochissime volte, ragazzi. Io non dico che sono cattivo, perché se dico che sono cattivo, lo indovina, quindi dico che sono buono, così magari non indovina, ma vediamo, <ride> perché sennò. Ecco, attento questa, questa è complicata. Ecco, ragazzi, avete visto? Quante relazioni Attento, non quante ragazze Quante relazioni serie ho avuto Porca miseria no. Eh, Questa ragazzi è complicata Io a te è semplicissima. Eh, allora serie Se non vado errato Una Zero Ragazzi purtroppo eh, l'ho sbagliata questa Quindi siamo uno ad con le penitenze <ride> Però ragazzi adesso mi vendico io Perché alcune domande in teoria non dovrebbe saperle Quindi vediamo un po' Il mio gusto di gelato preferito Ti do subito un, un piccolo avviso Che tutti i gelati che finora ho mangiato Tutti i gusti anzi Adesso quelli lì non sono più i miei preferiti Ne ho un altro nuovo che però quando ero piccolo mangiavo Dico solo questo ragazzi Dico solo questo Vai Vogliamo fare due? Ti, ti puoi rendere se siamo a due, a due domande sbagliate? Eh? Io non lo so, mi, mi butto ma non penso perché... Cioè, non so cosa buona la ciatella. Io me ne vado. Sì! Vabbè, sì. okay. no, ogni tanto bisogna ribaltare la situazione. Ecco, eh. quindi ora ribaltiamola con... Uh, chi è il mio cantante o band preferita preferito? Ma è uno di due. O è il cantante preferito oppure è una band preferita? Non posso ma dirti qual è. è prima... Ma okay, che? Cioè... Questo non rispondo, ragazzi. No no, no, no, no, no, adesso rispondi. Forza. Ma band intendi di... Come musica Come... Allora, o oh, allora oh, ho un cantante o una, una cantante preferita. Oppure una band di cantanti o cantante. Per dire, gli One Direction erano una band. Quindi o... Oh, quindi qual è un... Di, okay, io ho un cantante o una band. E ovviamente devi dire anche il nome, perché se no... Nome e cognome, se no non ha senso. Questa raga... Questa raga potrei sbagliarla. Eh. Allora, mi butto... Secondo me è un cantante Ok, non dico niente finché non dici tutto quanto Penso che sia Michael Jackson Sì Sì Oh raga perché queste domande io dovrei saperle Ma non lo so, questa è la verità Vabbè, l'unico cantante preferito è sempre stato Michael Jackson Mi sembra che fosse tanto difficile questa domanda Però vabbè <ride> Allora Questa ragazzi invece potrebbe sbagliarla Ma vediamo A che ora di solito finisco di lavorare? Ah! Eh. Uh... <ride> ci sto. Eh, no, non mi so. raga. Uh... ho due orari a cui potersi finire. Non so qual è il giusto, però se ti dico tutti e due, insomma, deve essere un un sì. Se sono non due so, alla fine, però di la però faccio però ricordati questa, questa frase, di solito non sempre di solito. Io mi butto ma puoi sbagliare. 18 No, di solito no, non 18. Eh, Io raga finisco alle 19 di solito, perché quando abbiamo tanto lavoro, che è di solito, alle 19 finisco di lavorare, alle 18 capita ogni tanto, però non è di solito. Quindi siamo a due che hai sbagliato. O tre. Allora, questa dovrebbe essere l'ultima semplice per lui, le altre non lo so. La mia più grande fobia: <ride> Questa sera lo sai che. <ride> I ragni Sì, <ride> i ragni, <ride> <gli> ragni. <ride> <gli> ragni. <ride> Così si questa raga forse la sbaglia perché adesso tranne forse una partono domande un po' difficili Dove voglio portare la mia ragazza in estate se ne ho la possibilità? In Sardegna Ecco vabbè eh, eh, lo dici sempre cioè Sì il problema mio è quello che io continuo sempre a spoilerare in anticipo Voglio fare così, voglio fare così, voglio fare così Ma mi sono dimenticato che l'avevo già fatto vai Facca te non mi, sto, non mi sto più divertendo, ragazzi. ragazzi sì. non, mi sto, non mi sto divertendo. Quanti iscritti ho in questo preciso istante? Porca dovevo controllare prima. E te l'avevo detto, io gli avevo detto prima. Allora, guardiamo. se non mi ricordo male, ma io non so mica ascoltarti. Eh, fare i tuoi forse. Se, se non moderato, raga. 567. No, ho preso un iscritto, vabbè, 563. Ma c'era vicino, dai raga, c'era vicino però d 5 ho sbagliato, di 5 Ho sbagliato con i piniti, cioè, errato Ma vabbè, uh, vabbè Forza Ora vediamo mio fratello quanto mi conosce veramente Eh, ti pareva Ero più innamorato della mia ex oppure della mia ragazza attuale è la tua ragazza attuale Giusto Beh, potevi anche dire della, della tua ex perché hai passato più anni con no, lei No, qua c'è il gioco eh, chissà che cosa, appunto, a <ride> stare concentrato Avete visto, raga? <ride> ok, il nome del mio mazzo preferito: Che cavolo! Oh, è... Lo dico sempre. Ok, uh, aspettate, raga, allora. Madonna, mi sale <ride> l'ansia. No? Ho l'ansia. Io, no, io sono tranquillissima. Okay. Eh, le bicycle. Bicycle. Le monarch. E qual è... da Dato è Monarchs? Quale cavolo è? Le false anchors Ma... Oh, raga, non l'ha mai detto che sono nome qui te Mai sentito Te l'ho detto, te l'ho detto, detto Siamo a tre mm. comunque Forza Eh, vabbè Eh, tuo? Vabbè, io non voglio perdere <ride> Finora sembra che io non stia perdendo mi sono contento mm -hmm. Adesso ti faccio io invece una domanda eh, su YouTube Orco Quanti iscritti ho io adesso? 572 Andiamo subito, raga, a controllare Raga purtroppo ne ho perso uno 830 Se volete ve lo faccio anche vedere Guardate No, non voglio vederlo anch'io Scusa allora, Guarda qui 830 Non so se si vede molto bene Quindi ha sbagliato Siamo tre, eh, tre penitenze a testa Va bene va bene va okay. bene aspettate ok <ride> Oh ne avevo ancora due di, di domande Eh Io ho ancora tre Ma come io insomma tu hai fatto eh, l'ottava Ah vero perché tu l'ho fatto ma, eh, ma tu no Oh raga sono fuso oggi Il nome del mazzo di carte che uso di più Beh ma allora lo fa apposta Vedi che lo fa apposta Scrivo qua allora Sono quelli prima Monarch Monarch Uno solo devi dire Vai ma... si, No E qual è <ride> eh, devi dire però qual è scusami perché io ti dico Del Leo fan Ma che conosce sti mazzi di carte? Ah raga Ma ma. Mi ci mi vieni di sempre ogni sì, cos'è Sono del le Leo fanback Se tu, ma, ma chi è che ascolta? E ah, tutti eh, tranne <ride> Ok raga Ora siamo arrivati alle ultime due Queste potrebbe sbagliarle il mio miglior pregio Non hai pregi ne invece qualcuno Beh è il tuo miglior pregio non, non hai pregi A parere mio non hai pregi Quindi Ma per tu Ma invece secondo qualcuno C'ho i pregi Quindi prego eh, Il mio migliore hai, Perché non ti conoscono Allora il tuo miglior pregio Allora mi spiace dirlo Ma a parere mio pregio Non ne hai Quindi dico nessuno Perché non hai pregi A parere mio E invece ne hai sbagliato Perché ce n'ho uno Ne sarebbe Sentiamo la galla cavolata Anche se sembra ragazzi Una vera cavolata È la, la dolcezza, oh, oh raga, è vero, cioè io sono sempre dolce con tutti. Che a volte mi dicono, fai venire, sei talmente dolce. Io attendo che ti faccio venire le carie così. Bippa se vuoi. Allora, se ci riesco, ultime due domande quindi: il giorno e il mese. Sì, ma è buona anche l'ora facciamo. Grazie. No, ma è giorno oh! mese e anno in cui ho aperto il mio canale di YouTube. Hai detto stato giorno, mese e anno, non e eh, eh, mica l'ora. Ti è? allora non la so neanche io. Cioè ecco. in realtà la so, però non ha senso di Allora, dire. raga, se non mi ricordo male, dovrebbe aver ap aperto il canale. So che fa. Cioè, YouTube da 4 anni, sicuramente, ma quest'anno non si conta quindi l'ha aperto il... Allora, anno 2018 Ok Mese, giorno. Eh, prova, il giorno e il mese, quello non lo so perché giustamente... Oh, sì, perché sei stato anche il primo a cui ho mandato il primo video di YouTube che ho fatto Eh, ma, ma il ricordo... l'ho aperto Ma, raga, chi si ricorda quattro anni fa? Cioè, dico, fosse stato ieri, ma quattro anni fa... Eh, te, mio caro Allora, allora, allora, eh... Vuoi andare, se vuoi, se vuoi provare a dire il, il, il mese Direi aprile Ok, giorno? Ok, ora oh raga, per ora mi sta andando bene, ma che caso è il giorno? Il giorno io direi il... Dai, è, è verso la fine diciamo 20? 26 Ma, signore e signori, il 2 aprile l'ho aperto il 26 giugno 2018 Come? 26 Giugno 2018 No, raga, però 26 giugno 2018 Raga, ma almeno l'anno l'ho azzeccato, ho sbagliato quel mese però l'anno non era compreso nel codo Quindi comunque sia giorno che mese Quindi in ogni caso Vabbè raga però se siete un po' gentili Perché io questa, quando ho detto ne, ne sono pregio, non è che gliela faccio pesare tanto Quindi dovrebbe essere grado come Me, me, me l'hai contata io tipo questa Quindi, quindi 5 euro e 4, 4. Beh, tu e mostri al 5 Il mio peggior difetto mia, tanti quegli effetti! Ehi, uh, in, in quello più peggi, quello peggiore non è. allora, o che ti arrabbi subito, o che ti arrabbi insomma, facilmente, o te, la, o te la prendi, che è la stai più o meno di che cosa? E ci vuole poco per farti uh, arrabbiare. No, in realtà il mio peggior difetto che ho è un altro. Esatto. Non è questo, esatto. questo è il mio peggior difetto. Quindi hai sbagliato? Il non mio peggior peggio difetto intende. raga è che purtroppo quando mi chiedono molte cose al lavoro, in famiglia, la mia fidanzata, quasi tutti Non riesco quasi mai a dire no, sempre sì, sì e sì Questa è la cosa peggiore di me che io considero un grande difetto perché dico non riesco a dire di no Riesco sempre solo a dire di sì, è un mio grandissimo difetto questo a perre mio Ma ah, fammi un'altra scusa Perché ovviamente lui. Lo... Un'altra domanda? Extra perché come stiamo dicendo è extra perché no aspetta intanto prima la faccio io, perché cosa vuoi? cioè chi vuoi che io penso che tu peggiori di fai? Dopo me dici, se per perdi, no, non voglio dire che tu raga. Allora facciamo così, questa domanda qui non gliela no, eh, non gliela no, conti contiamola, più anche l'extra. Ok, va bene, raga. Allora, per ora lui era rotto 5 5, 5 pari. Lui era l'ultima domanda, poi ce n'è una mia extra. Però vi vedo subito che quella extra che ho voluto fare è veramente facilissima, quindi dovrebbe azzeccarla. Allora. Così se ne vado dopo 6 a 6, che io sbaglio, era tipo 6, 2 a 5, io gli faccio l'extra, sbaglio. Qual è stata quella cosa che mi ha fatto iniziare a fare magia? Io, io, perché ho detto voglio fare magia anch'io? Cos'è stata quella ah. cosa che mi ha fatto iniziare a fare magia? Um, il fatto che hai visto un tuo compagno che stava facendo un trucco di magia. Di magia, giusto? Al, um, a un tuo professore e ti è piaciuto e quindi hai voluto cominciare anche per far sorridere gli altri sbagliato! Ma come? non era questo? no, io ho detto che quando ho visto un mio compagno fare magia alla professoressa vabbè, era ragazzo, maschio che... femmina, vabbè. dai! Vabbè. Ho detto voglio far stare anch'io così le persone. Come ci è rimasta lei. Ma non con la magia. Perché non... non, non cioè mi ha sempre conto la magia. Però non ci ha fatto molto caso. Guardi più la reazione. Ho detto voglio farla stare così anch'io. Poi invece se un altro mio compagno mi ha fatto un gioco di magia. gli sono rimasto talmente stupito. Che ho detto voglio fare. Voglio imparare a fare anch'io magia. Perché voglio stupire le persone. Come ha fatto lui. Non c'entrava nulla. Lui là era solo per far stare le persone. Beh, raga, però diciamo che... Un quarto, dai almeno un quarto l'ho azzeccata un... Comunque non è la risposta esatta, quindi sei salito a 6 Ma facciamo... 5 e mezzo no, dai, no, dai sei, no 6 sei. Eh, oh, ehi fatichiamo amicizia lunga vabbè, vabbè, perché per me non c'è i perché sono più fratelli però vabbè, ora va avanti fai quella io spero che questa sia sbagliata cioè la sbagli così arriviamo a 6 pari e poi c'è la mia domanda extra no oh, che cavolo eh sì scusami se non... la faccio io mica tu le fai Beh, allora allora allora allora il canale si chiama Marco Donauffi non si chiama Alessandro ma Dò. le di Pisa c'è anche Alessandro e quindi c'è anche io oh, quindi no, se no, tu fai no, una giornata no, sarebbe sarà regolare e chi faccio no, la tua domanda extra vabbè raga quando mi alleno, eh, te pare, hai... uso di più, eh. Ma ne prendi allora, adesso. dai, no, no, sentiamo. Uso di, di più magliette senza maniche o maniche corte? E eh, che cacchio. Eh, allora, ragazzi... d'estate sicuramente utilizzi maniche, cioè quella senza maniche. Ultimamente, però, fai senza maniche, dico. Io ora che me ne vado, basta. Aspetta, c'è la mia, quindi siamo 6 a 5. Devi de arrivare a 7! Raga, potrebbe arrivare a 7! Ok, questa la sai perché la dico tutti i giorni. Tutti sanno. Se parla gioì. di magia, non la so, vi dico subito questo. ma oh, si parla di magia. Ma qual è la mia carta preferita? Cioè, ormai l'avrò detto 30 ah, minuti di volte. E dovrebbe essere: eh, Lasso di poker che ce l'ha anche come anello. Uh, non è... No, è, di è lasso di picche. Lasso di picche. Lasso di picche. La mia carta prof beh, sì, profumata, si, <ride> profumata. <ride> c'è? Cioè, Metti di profumo? La mia carta preferita, ladies and gentlemen, asso di picche. Lo sapevo, raga, perché c'è anche l'anello con proprio l'asso di picche. Quindi, ho detto, Cioè, anche la collana. Ecco, quindi, ce ho detto per forza. Questa, raga, l'ho azzeccata. Però mi considero un pro player. Sì. Però, comunque, hai perso 6 a 5. 6 a 5 Signori e signori, Io dico Secondo me Diminisco un po' lo zoom Perché che non mi vedete Ok allora Quello che devo dire io È che praticamente Dato che ora lui ha perso Quindi ho vinto io Dovete essere molto crudeli Vai via tu Da sta cosa qua Dovete essere molto crudeli Proprio eh, Una cosa imbarazzante Umiliante E vi direi non troppo Ma siccome io sono cattivo con lui Siate proprio cattivi E la cosa più bella è, Sarò io a filmare E dato che io tra virgolette, diciamo rispetto a lui non per questioni. non per farmi guardare, eccetera, ma insomma sono abbastanza bravo a fare le riprese. E, infatti, mi ha detto lui di farle le riprese, quindi, insomma, arrabbi... non è vero, raga, non è vero! Adesso ha fatto tutto il santarellino. siate cattivi e nei commenti mi raccomando, dite qualcosa che dovrà fare lui, qualcosa di veramente cattivo. Cioè, proprio, siate cattivi. Capito? Mi raccomando, siate cattivi Ma però raga, però facciamo una cosa Visto che io sono arrivato a 6 e lui a 5 Facciamo che scrivete nei commenti eh, le penitenze che lui dovrà, che le penitenze che dovrò subire io ma le penitenze che dovrò subire anche lui perché no, lui non a detto lui è 5. piano perché se, guarda, se si guarda bene l'inizio video non abbiamo detto che entrambi, ha detto che chi perde le fa tu hai perso, io vinto, tu penitenza io niente oh raga mi sa che d'ora in poi quando faccio i video devo fare io l'intro perché se lo fa lui dopo finisco male io e mi ha detto lui di fare l'intro di, di dire certe cose è bello che la cosa che mi fa ridere è che è stata tutta un'idea sua io non ho detto niente, ho ha detto ma si sì, dai Ale di così così e io ho detto così cioè se mi sei se, se, se, se, se scappato dalla pausa da solo praticamente. Quindi, adesso, raga, mi raccomando, perché io non vedo l'ora di, di registrarlo vi prego, scrivete tantissime penitenze, siate cattivi e tutto, che non vedo l'ora che di poter, che arrivi il giorno in cui ci sono tante penitenze. Ovviamente la sceglierò anch'io, perché non è che la di lui, che se la sceglie lui magari c'è quello più semplice. La scelgo certo. io e la facciamo fare dove, ovunque, dove c'è più, più, più persone, ci sono... Però, raga, ovviamente sempre entro i limiti di YouTube, cioè non cose oscene, scandalose, perché... Poi beh, YouTube se no eh, mi segnala il video quindi c'è. Cerchiamo... un ragazzo che ha fatto la penitenza in cui doveva essere. Vi, è uno spoiler, cioè un'idea un per voi. Che ha dovuto correre nudo, ha tesoro dalla parte sotto, però intanto ha, ha, ha corso nudo, quindi. Sì, però comunque, ragazzi, cioè, adesso che è anche inverno, Mi mettermi a correre nudo fuori. Insomma, di inverno uno la pulo... No, no, anche, anche, anche sì, no, be... anche se petto nudo pure in quello si può fare. Sì, ragazzi. Raga... nella la saldina di campagna e ti riprendo lo fai. Dove non c'è nessuno, però lì, eh. Lino dipende da me se il passaggio oppure no. Io mi tiro fuori. Sì, ma nel senso, raga, se lo dovete scrivere, ma vi prego, non scrivete una penitenza del genere. Non è che vado a farlo in centro, dico mi metto la sale in campagna. Ha ragione, raga, non scrivete una certa penitenza del genere, cioè che vada in giro a petto nudo oppure con le mutande. Dai. Siete più cattivi! Cioè, raga, Perché creatività perché se no altrimenti dov'è il divertimento? E il divertimento per me è un perché non per lui, perché lui deve subire la penitenza. Ci sto raga, ci sto, facciamo così, adesso le, le penitenze le scegliete voi, quella che devo scontare io purtroppo Ma sì, purtroppo, se però. poi faccio, dovessimo fare un altro video del genere, le penitenze invece le sceglieremo noi due a inizio canale E le penitenze le sceglieremo noi due a inizio video E voi ci direte nei commenti invece se volete che le facciamo oppure no Bene raga, la, il video intervista, anzi il video chi conosce meglio l'altro